È ancora domenica, eh, in questa domenica Gesù lascia Tiberiade e attraversa il lago con una barca si dirige a Cafarnao. Cafarnao diventerà il suo avamposto: è di lì che partiranno eh, le sue missioni, le, saranno, saranno scritte ecco, in eterno le sue parole, le sue rivelazioni, saranno. Uh, scritte nei cuori e in effetti è proprio lì che finirà di donare pane, di dividere pane, di spezzarlo con gli altri così come ha fatto ti vediate, moltiplicandolo o dividendolo e parlerà di sé come il pane vivo disceso dal cielo, come quella manna nel deserto. Anzi, quella era soltanto una prefigurazione. Lui è il vero pane, il pane di cui bisogna cibarsi. Una grande, una grande definizione di sé. È proprio vero? Quale segno ci offri perché noi crediamo in questo? L'uomo ha sempre bisogno di segni. E di fronte a pronunciamenti così forti si divide, si divide la comunità inevitabilmente perché occorre umiltà, bisogna riconoscerlo in questo pane nella semplicità di questo segno nella fede tu puoi vedere oltre riesci a capire che quel pane è Cristo perché lui stesso che te lo ha promesso te lo ha detto lui è in quel pane lui è in un pane spezzato per noi ed è la Santa Egalistia questo mistero grande che abbiamo ricevuto in dono da Lui, è se stesso che si dona a noi. Dovremmo credere in questo, questa presenza viva, questa presenza reale, e in questo suo farsi pane per noi, per essere anche noi pane per gli altri. Anche noi compartecipiamo a questo dono per diventare anche noi un pane spezzato per gli altri. Cafarno ci dà questo grande insegnamento. A Cafarno molti se ne andranno però, Rimarranno coloro che in maniera solida crederanno in Lui ancora di più e sarà Pietro, sarà Pietro a rassicurarli, sarà Pietro per primo a confermare la sua fede. Buona domenica!